Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a imparare questo uh, riff in slap di, del grandissimo Flea. <out> <musica> Qua escono alcune particolarità del tipo di bassismo di, di fli. Allora, innanzitutto eh, viene molto utilizzato lo strappato, cioè il pluck, quello che nella trascrizione ti troverai come P-pluck, mentre invece l'altro eh, suono dello slap è quello, il thumb, la T, fatto con il pollice che percuote la corda. Eh, essendo un riff abbastanza melodico, fatto spesso insieme alla chitarra all'unisono eh, lui vuole far uscire un po' di più il suono del basso e quindi decide di strappare ottenendo questo, questo suono molto, molto deciso quindi partiamo con il fa diesis poi c'è questa frase allora partiamo con un altro strappato sempre sul fa diesis con un pull off fa diesis mi Andiamo a appoggiare il Do diesis e diamo un colpo di pollice. Poi strappiamo il La acuto al tasto 2 della corda di Sol e finiamo di nuovo sul Fa con uno strappato. Potremmo anche finire col thumb. A me verrebbe più da farlo così, però con il suo suono sembra più uno, uno strappato. Uh, finito questo, mettiamo ancora in levare, nella seconda battuta, il Mi uh, a, a, al tasto 2 della corda di Re. Quindi la frase viene Fa, uh, che tra l'altro parte in levare di ottavo, eh? Tieni d'occhio uh, il PDF che ti, che ti giro se vuoi. Un ta. Dopo, seconda battuta... Partono dei levare di sedicesimo. Eh, parte sul terzo quarto in levare di sedicesimo. Quindi il terzo quarto, uno, due, un ta, parte sul levare proprio del, del, del terzo quarto. E andiamo a fare mi, fa diesis, la, fa diesis. Un. Io conto sempre un. Un. Eh, finiamo poi sul fa diesis tutti i colpi con, con il thumb comunque tieni d'occhio sempre quella partitura che ti che ti allego poi per ripartire mette questa ghost note fatta col thumb terza battuta che cade poi sullo strappato di fa diesis questa frase con il, il pull off iniziale e poi ricorrente, infatti la vedi nella battuta 1, 3, 5 e 7. Quindi la prima parte rimane sempre uguale, cambia sempre la seconda. Nella seconda finisce sempre, comincia, scusami, con eh, il levare di Mi, strappato. Poi abbiamo questa frase che eh, denota già la, la particolarità del bassismo di Fli. Cioè, questo, lui strappa la nota, però va sempre a appoggiare un ghost sotto, imbattere. È molto spesso impercettibile questa cosa, però eh, io sono sicuro che lui lo fa questo movimento, perché serve proprio per rimbalzare e curare bene il levare di sedicesimo. Le note che andiamo a prendere sono Do diesis, Si, La e Fa diesis dopo riparte sempre con una ghost più fa diesis battuta 5 uguale alla 1 alla 3 eh, invece battuta 6 può assomigliare alla battuta 2 eh, anche come note va a prendere mi fa diesis la e fa diesis però qua attenzione al ritmo quindi lettura ritmica parte non in levare di sedicesimo ma in levare di ottavo e quindi va a legare mi e fa diesis eh, in maniera più rapida due sedicesimi un. mentre prima era un era tutto un ta un ta un ta qua è un ta ta ta ta un la differenza è sottile però c'è Uh, poi ultima frase parte sempre come al solito con questo poi andiamo a fare una scalata cioè partiamo sempre con la nota in ghost a rimbalzo uh, partiamo dal tasto 1 re diesis andiamo fino al fa diesis quindi facciamo i tasti 1 2 3 4 poi ci spostiamo con il mignolo sul 7, quindi sull'A acuto, e da qua torniamo indietro cromaticamente fino al, al tasto 1. Questo sarebbe difficilissimo, non avessimo il, il colpo in, in Ghost Note fatto prima. Me lo immagino senza questo rimbalzo. Si può fare, non è che non si può fare Però secondo me la resa sia a livello di precisione ritmica che di intenzione Soprattutto sarebbe comunque diversa Allora, con, con Moises, oggi uso, utilizzo Moises La velocità è 91 bpm Quindi io ho elevato il basso Ho tolto qualcosetta Si può mettere anche ad esempio il metronomo sotto Rallentiamo un pochettino Ad esempio mettiamolo a 80 e proviamo a suonarci una volta, mettiamo anche sotto uh, il click del metronomo e vediamo cosa succede. Se vuoi puoi provare a suonarlo con me. Allora. poi mettiamo ancora un re non, non te l'avevo detto ma comunque c'è anche c'è anche quella Uh, bene, ti ho fatto vedere più o meno tutto, esercitati a velocità lenta, cerca di leggere bene ritmicamente e rispettare thumb e slap. Se poi vuoi approfondire un pochettino lo studio dello slap, ti consiglio di fare un giro sul mio sito, ho scritto dei metodi, costano anche molto poco, easy slap per uh, impostare bene e fare già tantissimi bei trucchetti e begli incastri. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.